Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per fare un po' il resoconto di quello che è successo martedì nella nostra diretta. Ah, devo dire che eh, eravate tantissimi dopo una settimana in cui insomma io non sono stata presente, eh, anche perché ho avuto un lutto in famiglia. Eh, vi ringrazio perché mi siete stati vicinissimi e anche grazie delle vostre condoglianze. Sono contenta perché alla fine questo... Eh, diciamo così, questo gruppo, questa community è bella anche perché insomma ci si sostiene a vicenda anche quando magari ci sono dei momenti, ecco, un po' meno piacevoli. Eh, detto questo, era una giornata dedicata al viaggio, un appuntamento dedicato al viaggio, visto che eh, vado anche oh, a prendere. <ride> visto che avevo lanciato il disco di Roberto Vecchioni, Elisir, che racconta appunto di viaggi e prende, diciamo così, in considerazione alcuni eh, personaggi principali che ha, sono stati legati al viaggio, come ad esempio Velázquez, che è la canzone che abbiamo ascoltato, e che parlano un po' del viaggio della nostra vita. Devo dire che, come sempre, quando si tratta, si tratta il tema del viaggio, voi veramente siete eh, sul pezzo, come si dice. E, e vi piace insomma raccontare quello che, eh, che avete fatto o che farete. Poi io naturalmente sono anche curiosa di scoprire un po' eh, quali saranno, diciamo così, le vostre ambizioni e le vostre prossime mete di viaggio, anche perché siamo a maggio, oltre a metà maggio, insomma, ormai si pensa all'estate, si pensa alle vacanze e quindi più che mai. È, è e' doveroso parlare anche di questo, insomma, per la nostra curiosità personale, ma come abbiamo detto molte volte, anche per condividere, no, quella che è un po', eh, diciamo così, <ride> l'immagine eh, del viaggio, di dove andare e magari anche dove poterci fermare. Ed ecco che qui, ad esempio, Megana Turista aspettava... Una conferma per quanto riguardava la vacanza in Cro Croazia a fine luglio in un resort naturista, e proprio durante la nostra, insomma, mattinata ha avuto, diciamo così, eh, la, la conferma, quindi gli abbiamo portato anche un po' fortuna, se vogliamo. Luciano invece, il 4 giugno con suo figlio andrà alle 24 ore di Le Mans e poi, eh, insomma, visiterà Mont Saint-Michel e la Normandia. Dicevo che è veramente è un viaggio stupendo che anche a me piacerebbe fare e eh, soprattutto fare Britannia e Normandia, Roiko ad esempio ha detto che lui piacerebbe fare anche eh, fare l'Inghilterra, poi fare l'Irlanda e scendere giù a fare Britannia e Normandia, mamma mia bisogna avere un mese almeno di tempo per potersi fare questa vacanza, però effettivamente anche quello è sicuramente un, un bel viaggio da, da poter fare, ehm, come anche magari andare a visitare il Belgio. E anche io sono un po', diciamo così, ehm, legata un po' a ritornare anche in alcuni posti che eh, mi sono piaciuti, sono stata legata... <coughs> anche per questioni familiari, e in realtà quest'anno io andrò al mare a Minorca, farò mare una settimana ma non è detto che il prossimo anno invece si ritorni a viaggiare perché questa sarebbe insomma anche la mia intenzione Peter dice che viaggiare eh, insomma quest'anno gli sarà un po' difficile anche perché ha il cucciolino di cane <ride> e quindi sarà un po' impossibilitato a muoversi ma io ho detto è vero ci dobbiamo anche un po' diciamo così adeguare alle loro richieste ma lui comunque una settimana a Roma dovrebbe riuscire a farla quindi eh, insomma vedrai Peter che ce la farai anche a fare questo Viaggio. Uh, Simon invece ah, aveva una parente e quindi poteva uh, seguire, no, non, non tanto lì. Abbiamo iniziato anche a dire che i parenti vanno bene, è bello condividere, però insomma si dice pochettino e eh, non più di tanto. Ma va bene. Uh, Alan, uh, insomma, uh, cosa? Uh, Alan torna in Versiglia. Esatto, lui dice, sai, la Versiglia io eh, l'adoro e alla fine effettivamente torno un po' in questi luoghi. E, e poi però gli piacerebbe tornare in Brasile che poi alla fine è anche la sua, <ride> diciamo così, eh, città natale. Eh, nel frattempo eh, vediamo un po' eh, che cosa, perché poi mi tengo un pochettino eh, le informazioni. Ah sì, Carlo ha detto che lui aveva intenzione di comprarsi un van di poterlo adibire a camper eh, e poi tra 5 anni quando andrà in pensione fare un po' il viaggio della sua vita che era la Spagna e il Portogallo e lui giustamente dice alla fine viaggiare bisogna anche avere del tempo, bisogna avere la possibilità di fermarsi quando si vuole, di non fare sempre tutto di fretta, sempre tutto di corsa e insomma assaporare anche il momento del viaggio e su questo devo dire che siamo stati tutti concordi eh, nel sostenere Carlo perché tutti insomma vorrebbero avere un pochettino di tempo eh, per insomma viaggiare Fare i propri, i propri viaggi e poi cosa è successo? Beh, da, poi um, Gabriele invece ha sollevato un'altra questione che non era legata al viaggio, ma se vogliamo anche un viaggio legato alla musica e ai fumetti. Eh, insomma, lui ha chiesto se effettivamente qualcuno amasse i fumetti. E, e da lì è uscito fuori che lui, ad esempio, quando legge un fumetto gli piace ascoltare anche musica e quindi abbina un genere musicale, o meglio degli artisti, al suo fumetto preferito. Ehm, adesso eh, non mi ricordo se avevo segnato, adesso vado a vedere che probabilmente avevo anche segnato, ehm, ma eh, scusatemi... Eh, No, eh, comunque, la, la cosa interessante era che eh, appunto lui, eh, non lo so, metteva, ehm, cosa ha detto mh, ad esempio, i getrotal con un certo genere gli um, 883 con Spider-Man, eh, insomma è stato molto carino ed è stato interessante capire anche il, come lui abbinasse, abbinasse queste cose eh, e poi dicevo abbiamo passato appunto il singolo di Velázquez eh, di Roberto Vecchioni e la sua Elisir, abbiamo ancora parlato di cibo perché poi c'è sempre Mega Naturista che lui ci dice che cosa praticamente cucina, ci fa venire l'acquolina in bocca e speriamo un giorno di condividere insomma il tavolo anche con lui e a proposito di condivisioni praticamente Mirko eh, si è ricordato di quando io ho presentato una serata a livello di danza eh, scalza nel palazzetto, Lo mi chiedeva il perché, insomma io ho specificato perché con i tacchi si rovinerebbe il palchetto e poi era anche per sarei più a contatto con quella che era la serata. E detto questo, era anche per dirvi di condividere, ma se per caso passate dalle mie parti, vi aspetto ben volentieri, e insomma ci prendiamo anche un caffè. Anzi, tra, tra le altre cose, eh, magari mi scrivete emacalibuno.it così mi segnalate quando vorreste passare, almeno non fate un giro vuoto, visto che magari qualcuno di voi fa anche qualche chilometro. Eh, devo chiedere scusa Fabrizio che l'ho chiamato Francesco Federico invece Fabrizio Redaelli di Quattro ruote e una capanna e ho appunto anche detto a Carlo che se volesse delle informazioni su come allestire un camper eh, bene lui è la persona giusta anche perché se lo sta eh, rifacendo tutto nuovo e quindi sa dare sicuramente tante indicazioni quindi seguire il suo canale Quattro ruote e una capanna ma anche ad esempio i nostri amici tartaruga on the road che anche loro insomma eh, sanno darvi tanti consigli anche su quanto riguarda dei viaggi, magari col camper, eh, dicevo: ecco il menù di Mega Naturista era stato lasagne gratinate al forno con asparagi e salmone, filetto di pesce persi col timo e limone con pisellini. Eh, aveva riservato un posto anche per me, ma io non ce l'ho fatta <ride> andare a, a trovarlo e quindi a, a pranzare con lui eh, detto questo ci siamo detti anche un po quale poteva essere diciamo così il tema eh, di martedì prossimo gabriele aveva lanciato il tema eh, del, dei fumetti No, no, dei fumetti, delle, dei cartoni animati, quelli che sono stati i cartoni animati della nostra gioventù e poi però ci siamo detti che lui martedì non c'è perché lavora, perché fa il mattino e quindi dovremmo rimandare, ma la settimana successiva non ci sarò io perché sarò in Francia in vacanza non è detto che non riesco a organizzare, però magari una, una diretta: non so come, eh, magari senza musica, facendovi vedere qualcosa, interagendo con voi un pochettino insomma dalla Francia. Ma detto questo, ci sono ancora un po' di giorni da passare insieme per cui ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie come sempre per essere stati con me eh, martedì, eh, insomma, nel corso delle giornate delle settimane abbiamo modo anche di stare eh, nuovamente insieme con altre cose. E poi, e poi come sempre potete scrivermi a iamacalibuno.it o semplicemente anche seguirmi su Patreon, non solo radio. Con questo è tutto, vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo presto, è state in campana, state bravi e naturalmente pensate a viaggiare che è la cosa più bella che ci sia, tra le altre cose abbiamo anche dedicato a sì, viaggiare di Lucio Battisti Carlo lo dedicava a Paola per il loro anniversario di matrimonio e poi ce l'avamo ascoltati anche un brano dei The Killer che c'era appunto stato richiesto da uno di voi. In chiusura avevo risposto anche al nostro amico, um, come si chiamava, um, <coughs> a Charles, che mi chiedeva come mai non avessi un pendente martedì, in realtà lo aveva avuto, lo avevo avuto, ma <ride> mettendolo si era rotto, era caduto e si era rotto in mille pezzi una, tra l'altro era un bel uh, pendente eh, di pietra dura eh, che vabbè eh, ahimè dovrà fare altre spese cosa volete che vi dica farò così va bene un bacio un abbraccio grazie come sempre <coughs> e vi aspetto qui come sempre con tante cose da raccontarvi ciao buona settimana a tutti ciao